Okay. buon pomeriggio a tutti ciao allora oggi che cosa si fa? si fanno due ricette non una bensì due nel frattempo che aspettiamo che si colleghi qualcun altro io vi dico già che cosa faccio e poi lo ripeterò faremo due ricette di pesce con i filetti di orata uno al limone e uno in crosta di zucchine quindi aspettiamo che arriva qualcuno, nel frattempo voi se volete dirci se è tutto limpido, se si sente bene, se si vede bene, per favore, e ditemi come state, se state bene, se avete ripreso a lavorare, ditemi voi. Ciao Mattias e ciao a Noemi anche, perché anche lei ogni volta in diretta aspetta il mio saluto. Ciao a tutti e due, ciao. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, allora. Possiamo anche iniziare, nel frattempo si sì, collegheranno gli altri. Allora, come ho detto facciamo due secondi, sempre con il filetto di orata, vi faccio vedere due modi in cui cucinarlo. Allora, abbiamo qui, ho il filetto di orata che ho tamponato con un po' di carta solvente per togliere l'acqua in eccesso. Il filetto di orata, come sempre, ringrazio Tonio per l'ottimo lavoro svolto. Allora... Iniziamo facendo quello um, a limone, così nel frattempo che cuoce quello a limone io faccio quello con crosta di zucchine che poi vi mostrerò però solo in foto perché deve cuocere in forno e ci vogliono circa 20 minuti e non è il caso di stare 20 minuti ad aspettare la cottura. Allora, in una padella mettiamo uno spicchio d'aglio, io lo userò in camicia, un po' schiacciato, un po' d'olio, partiamo da padella a freddo. Io l'ho fatta appena appena riscaldare solo perché ho la piastra e ci mette un po' più di tempo. Mettiamo l'aglio, un po' d'olio, prendo i filetti di orata già sfilettati e senza spine e li avvolgo leggermente così in un po' di farina, leggerissima. E vado a mettere il filetto di orata in padella. Ne farò due al limone e due in crosta di zucchine. Partite da padella fredda, altrimenti la pelle potrebbe attaccarsi al fondo di, della padella, solo per quello. Ora, lo alzo un po', che cosa facciamo? Aspettiamo che inizia a cuocere eh, un pochettino il pesce e andiamo a sfumarlo leggermente con vino bianco. Io ho aggiunto l'aglio, facciamo andare un po' l'olio qui aspettiamo. Per i celiaci invece della farina utilizzate la fecola di patate o la farina di riso oppure niente se proprio non volete utilizzare niente. A cosa serve la farina? Una volta che poi andremo a sfumare con un po' di vino bianco, la farina farà quella bella cremina buonissima che vi aiuterà a mangiare il pesce, ok? Ora aspettiamo che questo inizi a cuocere, io nel frattempo grattugio qui un po' di buccia di limone. Ditemi, voi avete ricominciato a lavorare? Com'è stata la ripresa? C'è qualche commento, regista? Procedi. Eh, procedo? Allora, aspettiamo un po'. Questa la metteremo in, alla fine. La cuccia di limone. E spremo anche il limone che andrà aggiunto al pesce proprio prima di servire così potete anche farlo all'arancia così come ho fatto l'altro giorno la ricetta del um, del filetto di pollo all'arancia così potete fare anche il filetto di orata si possono usare quelli congelati si sì, si possono usare quelli congelati si sì, da un po' lavoriamo no con un negozio di abbigliamento bene e come è andata la ripresa un po' faticosa e eh certo beati voi che avete cominciato a lavorare ciao Allora, sentiamo un po', ciao Filomena, ciao Angela, va bene congelato? Sì, sì, va bene, solamente che quello congelato vi potrebbe fare un po' di liquido in più, però va benissimo, non c'è problema. Ok, il pesce sta iniziando a cucinarsi, a cuocere. Allora, come facciamo a non far venire il pesce stoppaccioso? Mi segui qui un attimo. L'importante è non far cuocere troppo il pesce, il pesce infatti... È uno delle, cioè è facilissimo da cuocere, però bisogna saperlo fare, nel senso che non deve cuocere tantissimo, così la polpa rimane bella succosa e abbiamo un pesce perfetto, cotto perfettamente. Quindi, ora inizia a cuocere, abbiamo aggiunto, io non vorrei girarlo, però per motivi di tempo lo giro. Se voi avete tempo, non girate, mettete un coperchio, così... Non andiamo a rovinare la, la superficie del pesce. Ok? Dimmi tu se c'è qualche domanda. Niente? Procedi? Va bene come ti desidera. Ok. Ora aggiungiamo un po' di prezzemolo così. Lo facciamo cuocere. L'aglio, come avete visto, io l'ho messo in camicia, però potete anche pelarlo, fate come più, più gradite. E adesso io, visto che inizia a sfrigolare e ho bisogno di liquido per far cuocere più velocemente il pesce, vado ad aggiungere un po' di vino bianco. Mi raccomando sulla padella e non sul pesce, altrimenti il pesce assorbe l'alcol del vino bianco va bene grazie linda grazie linda ciao linda 50 stelle la conosciamo linda 50 stelle Ah, grazie linda pensavo fosse linda linda nostra tua nipote ok e adesso procediamo con la cottura del pesce finché non, non sarà bianco va bene nel frattempo io aggiungo anche un po di scorza di limone così e lo facciamo andare allora facciamo così mentre questo cuoce e sughetto si restringe prepariamo anche quello in crosta di zucchine così non perdiamo tempo e facciamo una, una diretta bella veloce abbiamo un attimo si abbiamo messo l'olio l'aglio il filetto di orata dalla parte della pelle a contatto con la pentola con la padella, abbiamo fatto soffriggere leggermente per qualche minuto, poi ho aggiunto il vino bianco, il filetto di orata l'avevo leggermente infarinato per creare un bel sughino, una be un bel sugo legato e quindi l'ho messo a cuocere. Quando ho visto che cominciava a sfrivolare, a fare cr, cr cr, cr ho messo il vino bianco e l'ho sfumato. E adesso aspettiamo che cuocia, basta tutto qui. Questo è il primo, il primo filetto di la prima ricetta limone ora passiamo di qua e facciamo quella con crosta di zucchine che va però in forno e dopo vi faccio vedere il risultato ok grazie filomena grazie allora mettiamo un filo d'olio sempre un bel spicchio d'aglio schiacciato così e lo facciamo insaporire bene ora mettiamo i due filetti di orata uno così e uno così, e qui abbiamo le zucchine che vedete, le ho tagliate a rondelle sottilissime zucchine dal mio orto chilometro <ride> sì. zero sì. Questa è qui, che cosa facciamo? Innanzitutto io fa vado a, a salare leggermente il pesce così, ma proprio leggerissimo, anche qui abbassiamo perché sta andando troppo forte ci voleva un coperchio cioè stai facendo due, due in uno? si sì, sto facendo due ricette in una diretta sì. tu riprendi qui un attimo che vado a prendere, vado a prendere un attimo il coperchio da mettere qui Quando manga, com fa? Cioè, come ne la manga? come fa? Allora. metto il coperchio un attimo perché vedo che sta andando troppo forte, va bene? poi ve lo faccio vedere. Va bene, tu sei la messa. Ok, questo. Ho passato, facciamo andare lentamente. Allora, abbiamo detto, ho messo un po' di sale. Questa è l'orata, per... Questa è l'orata, in crosta di zucchine. Quello che stai facendo. Sì, questa qui che sto facendo, in crosta di zucchine che andrà al forno. Un po' di pepe. E mettiamo le zucchine, le sistemiamo in modo da che sembrino le squame del pesce le dobbiamo tagliare sottilissime perché devono cuocere nel frattempo che cuoce anche il pesce quindi devono essere proprio sottili sottili naturalmente al posto delle zucchine potete utilizzare anche ehm, le patate se non vi piacciono le zucchine se non volete farlo con le zucchine fatelo con le patate Sistemiamo belle, così il piatto sembra anche bello. E questo è un secondo che è veramente facilissimo da preparare, ma soprattutto lo potete preparare in anticipo, così come sto facendo io, e tenerlo in frigorifero ben coperto, senza olio però. Lo mettete dopo l'olio. O lo tenete in frigorifero fino al momento di cuocerlo. Al momento di cuocerlo lo mettete in forno ecco vedete che carino si vede bene ah, okay. sparito anche il pesce non si vede più e quindi sì. è in crosta di zucchine anche con le patate è bellissimo ma sta sotto però si eh? si sì, sì, sta sotto il pesce cominciamo dalla coda così poi andiamo a verso la testa che non c'è sì, verso la testa che ormai non c'è più perché è stato sfilettato ok Questo andrà a cuocere in forno a 180 gradi per circa 20 minuti. Io faccio sempre lo stesso metodo di cottura. Metto una carta forno bagnata sopra e poi la stagnola, così il pesce cuoce con i suoi stessi profumi. Ecco qua. E abbiamo fatto il filetto in crosta di orata. Ora controlliamo questo un attimo sì. e ora aggiungo il succo di limone, non fa niente che sia un po' più ciacciato, vuole tutto sapore, attenzione che adesso potrebbe fare un po' di vapore, aggiungo il succo di limone così e il pesce è cotto che si veda si vede o oh, sta vapore prendiamo un po' di sughino e andiamo a nappare così tutto in diretta ragazza e questo come avete visto quanto tempo ci ha messo a cuocere 5 minuti eh, vabbè, tu, vabbè. vabbè ora il pesce è cotto perfettamente sì. Come vedete è tenerissimo, è morbidissimo. Quando è cotto? Quando è bianco. Ah, quando ha cambiato colore, colore? Sì, non è più trasparente, è diventato bianco. Vedete? Ok. Ora io lo lascio qui un attimo e poi, fra qualche secondo, lo andiamo ad aprire per vedere se è cotto. Io metto sempre il coperchio così non si, non si asciuga troppo. Ma ah, si sente il profumo. Sì. Di margono e soprattutto di limone. Ok. Ora. Ah, no. Che cosa andiamo a fare a questo di campo di zucchine andiamo a salare leggermente grazie mauro grazie andiamo a salare leggermente le zucchine così mettendo il sale aiutiamo anche a cuocere prima le aiutiamo a cuocere prima mettiamo il pepe così mettiamo un po di prezzemolo E poi vi dico anche un tocco da chef, così farete un figurone, niente male. Ci andiamo ad aggiungere un ci andiamo ad aggiungere un, un crambo di taralli. Che cos'è il crambo di taralli? Semplicemente sono dei taralli, crambo di taralli. Ah, questo non è un tocco è da chef, proprio? Sì. No? sono dei taralli briciolati ah, anche sì. che andremo ad aggiungere così, potete metterli sia adesso. In uscita facciamo uno adesso e uno in uscita, così vediamo che cosa cambia. Sono dei taralli Se non ce li avete, mettete il pangrattato mettete delle mandorle sfilettate, mettete dei pistacchi, delle nocciole, quello che avete voi, solamente per dare una doppia consistenza al filetto. Perché poi, una volta cotto, sarà tutto morbido. E quindi, pesce morbido, il pesce è morbido quando lo mangiate le zucchine, sono morbide quando le mangiate per avere un tocco croccante abbiamo aggiunto il crumble di rallento guitarra. un po' mi devi dare il tempo di inquadrare eh si sì, hai ragione e eh, sì. eh, io sono partita con la spiegazione eh, no, non è che abbiamo vostro <ride> televisivo no? lo so. eh. ok e quindi questo è ok questo ora io lo faccio, lo faccio cuocere e poi vi mostro la fotografia però vi ripeto per chi si è collegato adesso che cosa ho fatto ho preso il filetto di orata. Allora, no. aspetta. Sì. prima il qui? titolo. Che cos'è? Perché... Questo è filetto di orata in crosta di zucchina con crumble di taralli. Ho preso il filetto di orata. Come si chiama? Cra crumble. Crumble. Con, con tarallo sbriciolato. Ecco, parliamo in italiano così ci capiamo. Con tarallo sbriciolato. Che cosa un attimo fai? per... No, ti chiedono per le stelline, come si fa? Non lo so. Provate a cliccare su Invia Stelline. Non, sì, bisogna. Non lo sappiamo perché è una cosa nuova sa... che ha messo Facebook e non sappiamo neanche noi come funziona. No, posso... inviare... grazie a no, non lo sa. So. Bisogna acquistarle, no. con, mi sa, anche col credito telefonico e poi inviarle. C'è una piccola procedura. Provate a cliccare oh, se su. Se vi invia piace qualcosa che fa Graziella, inviate. Quando sì. le volete, inviate. A vostro piacimento. Ok, allora, posso? Abbiamo detto filetto di orata in crosta di zucchine con crumble di taralli o con tarallo sbriciolato. Quindi ho preso il filetto di orata, l'ho messo sulla carta forno con uno spicchio di aglio in camicia. L'ho ricoperto con le zucchine tagliate a rondelle sottilissime per dare le sembianze delle squame. Ho aggiunto il sale, il pepe, il prezzemolo e su uno ho aggiunto già... sei seria? Oh. Come, eh, perché sto spiegando? No, no, eh, vabbè, sì. su, e su uno ho aggiunto già il crumble di taralli qua vi voglio, è live, è live... quindi, quindi sull'altro invece no, non ho messo ancora il crumble, lo metto in uscita ora questo andrà in forno a 180 gradi, sempre 20 minuti, sempre coperto con caldo... grazie Benedetta! grazie Sempre coperto con <ride> carta da forno bagnata e strizzata e carta stagnola, va bene? Invece nella padella, che cosa abbiamo fatto? Se puoi rallentare sì. un po'. Rallentare ancora? Eh, sì, da mettere un po di cambiare quadratura. Okay. Abbiamo fatto, qui sta continuando a cuocere perché sta sulla piastra, forse è meglio se lo tolgo. Sì, la un po' aspetta tolgo con questo facciamo così mi segui? sposto qua un attimo sì. va bene perché se no continua a cuocere abbiamo fatto filetto di orata al limone semplicissimo ho preso il filetto di orata l'ho messo nella padella con un filo d'olio e l'aglio in camicia il filetto l'avevo leggermente infarinato l'aglio in camicia perché l'aglio con tutta la camicia sua, con, eh, tutta io, la belle, con tutta la camicia, si chiama così, ah, l'aglio so. sì, così, intero, senza tutta ah, intero, la pellicina, sì, sì. è schiacciato con schiacciato il, leggermente con il palmo, con il palmo eh, della mano per, il, per il profumo, sì. Sì. sprigiona sprigiona così meglio sì. il suo profumo, allora aggiungiamo, abbiamo detto ho infarinato il filetto di orata L'ho messo in padella con l'aglio in camicia e un filo d'olio. L'ho fatto cuocere leggermente per 2-3 minuti dalla parte della pelle. Dopodiché ho sfumato con un po' di vino bianco. Per farlo al limone io ho aggiunto la buccia di limone grattugiata e il succo di limone. Se invece volete farlo, che ne so, alla Quapa pazza in un'altra maniera, aggiungete sempre la buccia di limone, il vino bianco e aggiungete qualche pomodorino, delle olive dei capperi potete farlo anche così va bene? e sono stata chiara? spero di sì ma devono di dire loro sì eh, adesso aspettiamo che ci dicano se, se volete usare sì, del pesce congelato sì. lo potete utilizzare naturalmente vi rilascerà un po' di acqua di più perché si deve scongelare l'acqua che è contenuta nel pesce se siete celiaci utilizzate la farina di riso oppure la fecola di patate o l'amido di mais per infarinare i filetti di pesce, ok? Sì. Se ci siete, mettete sì. un colpo di mestolo? Sì. Ci siete? Ci sono. Ok. Va bene? Va bene. Ok. Allora, questo è già pronto e quindi adesso lo impiatto, faccio la foto e lo pubblico la ricetta. Questo invece Deve andare ancora in forno e quindi dopo vi faccio vedere la foto del filetto di orata pronto. Ci volevano 20 minuti, stare 20 minuti in diretta così ad aspettare che cuocesse il pesce, non mi sembrava il caso. Ok, no. questo è ciò. Bravi. grazie, grazie, grazie. Siete veramente tutti troppo, chi... troppo, Beh, troppo gentili. Cioè preparato due, sì, sì, abbiamo fatto due secondi nel giro sei... di. 10 minuti, come vedete il pesce ha bisogno solamente di alcune accortezze uno, che il pesce sia buono Sì. e quindi per eh, essere il top Io per il fortuna. pesce era già sfilettato? Sì, era già sfilettato no, eh, io non lo so da vostro, vostro pesce vendolo di fiducia Fate, ve lo io tonio che è top dei top fish di tutto il mondo e me l'ha già sfilettato, me l'ha anche spinato naturalmente qualche spina la potete trovare ma non è questo il problema il pesce deve essere buono, primo. Secondo, lo dovete pulire bene. Terzo, deve cuocere pochissimo. Se il pesce cuoce troppo, innanzitutto eh, emana un cattivo odore e poi diventa stoppaccioso e quindi non piace a nessuno. Questo è tutto. Ma come avete visto, in 10 minuti si realizzano due secondi. Potete fare... Due vabbè secondi. tu, vabbè tu, sì. No, okay. che... Non è che ci vuole niente a fare questo. Beh, il tempo che ci vuole. poi ci vuole no. comunque, è facilissimo no. di realizzare. Ma se invece delle zucchine metto le patate in forno, quanto tempo? Lo stesso, 20 minuti, perché le patate le dovete tagliare lo stesso, sottilissime. Sì, Faccio sottili. vedere come erano sottili le zucchine. Guarda, quasi, non so se si riesce a vedere che sono trasparenti. Deve abbassare? Deve abbassare Va bene sì. così? No, allora fai, facci vedere lo spessore, così vediamo. Così? <ride> sì. No, vabbè così? Settive. Sono sottili pro. Eh, si vede? Sì. Ah, ok. Va bene. Io qua pensavo trasparente. Si sì, vede che, faccio che sono e come faccio a vedere l'aspetto trasparente Vedete? Sono sottilissime. Sì. sembra sì, che è una diretta, vera, questa. Ah, è una. Poi oh, una diretta è una vera, ah. Va eh? sì. Si vede adesso? Si. Sì. Diciamo, vabbè, lo stesso belline. le patate si sì, devono essere sottilissime se voi volete essere sicuri e volete stare tranquilli prendete le patate le fate, bollire, le fate bollire 3 secondi 10 secondi nell'acqua nell e state a posto appoggio, e poi li mettete sulla, sulla, sul filetto di orata ok va bene allora vi ricordiamo come sempre innanzitutto iscrivetevi a youtube se vi piacciono le nostre ricette e vedete i video e vedete, i video. vedete video. di là ci fate si, una gentilezza che ci fate una piccolo, un piccolo un piccolo regalo se vi è piaciuta questa diretta condividetela così magari qualcun altro ci conosce e impara a conoscermi e poi basta se ripetete questa ricetta Il, vedete... invece per gli l'ingrediente le dose è tutto nel link, nel link. Nel link. Nel link. e tu e vi rimanda li al sito sì che vi rimanda al sito la questo qui in crosta di zucchine questo qui la scriverò appena finiamo scrivo la ricetta di questo ah, qui questo in crosta cioè, la trovano tro tro sul, sì. sul sito mentre quello bocca. al limone no. zucchine è lo stesso sì sì sì sì, sì è uguale a questo no. mentre questo quest al limone non c'è è prossima sì, sì. alla pubblicazione sì sì sì sì sì. Sì, sì, sì, sì sì sì sì sì sì va bene ok, okay. allora ci diamo appuntamento a giovedì alle quattro e mezza, sempre qui, facciamo un dolce, Sulla pagina. facciamo un dolce e devo decidere se fare i cannoli o i kraften, magari facciamo un sondaggio, un sondaggino, decidete voi se volete che faccia i cannoli alla ricotta o i kraften alla crema, tutte e due, <ride> dica regista, tutte e due è un po' impossibile, tutte e due devo stare dalla mattina alla sera qui, una cosa qui penso i cannoli con la ricotta? Sì, o i cannoli con la ricotta o il krafton, forse i cannoli un dolce un pochettino più fresco visto no. che andiamo incontro alle giornate più calde. Quali sono uh, tipo si, cannoli siciliani o sono cannoli siciliani? perché so ci sono molti siciliani sì, siciliani diciamo eh. così così nessuno si arrabbia già oggi e con se la... ci sono le qua. <ride> con la parmigiana di melanzane light penso che la mi stanno beviva, facendo eh. il rito voodoo e mi stanno lanciando gli spilloni ovunque già ti stanno chiedendo i cannoli ecco, Ma ecco. comunque dovete rispondere al sondaggio se volete i sì, cannoli sì, sì, o sì. i crappen il sondaggio ufficiale è volete i cannoli con la ricotta o i crappen con la crema pasticcera a voi, a voi la scelta. Ci vediamo giovedì. Ci vediamo. Ciao a tutti, alla prossima diretta. Ciao e grazie. Se vi è piaciuto Ciao. il video condividete. condividete. Potete inviare anche le, qual, a vostra descrizione, a vostra le, anche le stelline, anche dopo la diretta, quando volete. Grazie. Ciao a tutti. Alla prossima, grazie ragazze. Ciao. Ciao. e condividi